Eh sì dopo le vacanze ricominciare a studiare e a lavorare è veramente difficile perché? perché ci manca la motivazione no non è un una questione di motivazione i motivi li sappiamo sappiamo perché dovremmo ricominciare a fare e che ci manca la voglia la vuoi davvero una serie di soluzioni che anche io stamattina ho iniziato a utilizzare e che sono provate hanno funzionato? per prima cosa iniziamo a lavorare sul nostro stato fisico io per esempio l'ho fatto con la doccia fredda perché? perché quando siamo in immobili vuol dire che il nostro corpo anche la nostra fisiologia è in una certa situazione di immobilismo e quindi cosa dobbiamo fare dobbiamo cambiare questo immobilismo o meglio cambiare la fisiologia Cambiare come si sente il nostro corpo, come noi ci sentiamo in relazione al nostro corpo. La doccia fredda è solo uno degli esempi dei modi per cambiare la fisiologia dell'organismo. Ti garantisco che dopo la doccia fredda la mattina sicuramente senti qualcosa di diverso dentro di te. E lì arriva il secondo passaggio da fare abbiamo parlato di immobilismo quindi significa che dobbiamo cambiare anche qualcosa del nostro ambiente fisico se stiamo in un ambiente in cui tutto rimane immutato anche noi tenderemo a rimanere immutati a rimanere fermi come un gatto in autostrada come dico sempre e quindi cosa facciamo? Cambiamo qualcosa dell'ambiente io per esempio ho attaccato le tende in casa sembrerà una stupidaggine ma il disordine fa stare bene il fatto di avere eh, un ambiente circostante che è disordinato che non è perfetto non è impostato ci spinge a muoverci a sentire che anche noi siamo imperfetti disordinati e vogliamo muoverci verso l'ordine o comunque verso un obiettivo specifico certo non è detto che queste due strategie siano subito utili e funzionali però danno una grande mano quello che io dico da sempre da tantissimo tempo è che è utilissimo parlare cioè eh, prendere il telefono chiamare un amico un'amica e iniziare a parlare con loro di come ci sentiamo perché probabilmente questo immobilismo questo blocco che sentiamo è dovuto a una particolare emozione che non stiamo elaborando o che non abbiamo ancora elaborato e chi è meglio di un amico una persona cara per aiutarci a elaborare a, a capirla e quindi a andare oltre essa come se fosse un muro da scavalcare o da aggirare. le emozioni sono uno degli elementi di blocco più forti nell'essere umano come iniziamo a fare dei paragoni con gli altri come ci sentiamo dei falliti ci diciamo delle cose diciamo non ce la farò insomma le cose che diciamo a noi stessi dovrebbero essere sottoposte a una dieta della mente e dello spirito lo dico da tantissimi anni è importante stare attenti a quello che ci diciamo e questa è la quarta indicazione inizia una dieta e fai attenzione a quello che metti negli occhi nelle orecchie come se lo stessi ingerendo perché quello poi lo elabori e quindi diventa parte di te se apri lo status di facebook e inizi a leggere di persone che non hanno voglia di ricominciare a andare al lavoro o di ricominciare a studiare per gli esami universitari è molto probabile che anche tu ti accompagnerai a loro ti sentirai in diritto di dire beh vedi anche io non mi sento solo non sono il solo che non ha voglia quindi ho ragione di non avere voglia quindi ho ragione di star fermo e invece la nostra intenzione è ricominciare a muoverci le quattro regolette che ti ho dato sono delle regole per uscire dal dolore dalla sofferenza quindi ci spingiamo verso un risultato desiderato che è quello di ricominciare a vivere a funzionare a perseguire gli obiettivi che ci siamo messi oppure comunque a ricominciare a fare quello che preme quello che è importante per noi e va bene che usiamo questo tipo di motivazione chiamiamola così eh, in un momento così di emergenza. Spero che userai bene eh, queste quattro indicazioni provale tutte e quattro vediamo che succede sicuramente avranno degli effetti scrivimi gli effetti nei commenti e se proprio non ce la fai scrivimi e troveremo insieme una soluzione. Per il momento è tutto ci vediamo nei prossimi video e ricorda sempre questa frase noi non ci arrenderemo mai.